Salve a tutti, questo video lo faccio per convincere più persone possibili a uh, abbandonare gli shapefile e uh, usare solo ed esclusivamente, naturalmente nei limiti del possibile, solamente database. In questo caso particolare parlerò di, di spatialite o in altri, in altri contesti o in altre situazioni più, più complesse eh, usare per esempio i allora vediamo come, ehm, come vi posso convincere allora ho questi due shapefile sono dei dati di partenza questi qua un reticolo vettoriale in questo caso ho generato 144 reticoli e 144 rettangoli, sono poligoni di lato un chilometro per un km, quindi l'area è un km quadrato su questo ho fatto generare dei punti casuali sono mille punti all'interno allora, prima cosa da fare passiamo a Spatial Light quindi creiamo subito un database Spatial Light allora, come si fa? si può fare in tantissimi modi ma quello più semplice è quello di far comparire qua il browser panel quindi tasto destro, browser panel Qui e vi compare qua sotto il browser panel e andate su light questo qua tasto destro, uh, creare database e, um, lo salvate essendo un semplice file lo salvate dove volete io sul desktop e lo chiamo db eh, luca ok db luca b lui sa chi è e lo salvo ok ora questi due ship file li importa all'interno di questo database ok quindi vado su, su db manager eh, special light da qua faccio nuova connessione e vado a cercare sul mio desktop ho chiamato l'ho chiamato db loca eccolo qua apre ora lui l'ha messo qua da qualche parte io ho 3000 database eh, database l la l di luca dove eh, c'è c'è c'è c'è c'è c'è db, db luca eccolo qua quindi se lo selezioniamo con questa freccetta importiamo i dati punti casuali importiamo prima i primi punti scusate aggiorna punti casuali questo non li chiamo punti Li chiamo point eh, fufu, a ah, chiamiamo i punti, okay. punti allora qua io modifico la chiave e a me piace chiamarle PK questi qua sono punti, li chiamiamo PKP così ci ricordiamo che è la chiave primaria dei punti la colonna geometrica la lasciamo così il sistema di riferimento va bene creiamo sempre un indice spaziale in modo tale da velocizzare alcuni processi e facciamo ok Ok, secondo, shapefile è il reticolo, aggiorna, uh, a me piace scrivere sempre tutto piccolino, quindi reticolo, reticolo, anche qua chiamo pkr, che sta per reticolo, la colonna geometrica va bene, crea indice spaziale, ok, ok, ok vedete sono entrambi qua quindi la prima cosa che faccio li importo qui dentro allora eh, gruppo quello chiamo dbsl spatial light ora allora, io qua dentro mi importo questi due questo e questo quindi seleziono uno aggiunge la mappa seleziono il reticolo aggiunge la mappa quindi questo possiamo chiudere e quindi qua dentro abbiamo questi due, ora questi punti qua, mi copio la, lo stile, copia, me lo porto qua, incolla e anche questo qua copia stile e me lo spiaccio in questo ed incolla. Perfetto, questo rimuove perché non mi interessa più, questo qua rimuove perché non mi interessa. Eccoci qua, questi qua sono dei punti. Come vedete, qua anche dal pop up che compare, vedete c'è scritto DB Luca. Ecco qua. Bene, ora apriamo la tabella attributo dei punti. Vedete, qua c'è il PKP che ho aggiunto io, la colonna nuova. Questa è quella che era prima, nello shapefile. E quando guardo il reticolo, la stessa cosa. pk eccetera, eccetera. Bene. Ora io preferisco passare ora a uh, Spatial GUI, abbandonare un attimino eh, QGIS e passiamo a Spatial GUI e da lì faremo una bellissima query. Eccoci qua. Questo è Spatial GUI. Allora Devo connettere il database, quindi o clicco su questo iconcino, oppure su file, connetti. E andiamo a cercare su, uh, su, su, su, sul desktop, db Luca, e questo apri, ed eccolo qua. Qua ci sono i punti, e qua c'è il reticolo, ok? Bene, per vedere i punti, tasto destro, qua vedete Edit Table, e quindi qua abbiamo tutti i punti, le varie colonne, qua c'è la geometria. Bene, ora vediamo di scrivere la query che ci interessa. Allora, la query che ci interessa. Guarda, guardate come è semplice. Io voglio una query in modo tale che mi faccia questo, questo, questo processo, che mi prenda eh, dal reticolo il PKR del reticolo e me lo trasferisca nei punti. Però me lo deve trasferire con una condizione ben precisa. Nel senso che tutti i punti che ricadono in un reticolo devono avere lo stesso id. Quindi basta fare una semplice query con l'intersezione. Ok? Quindi quello qua scrivo prima, select. Adesso lo lascio così. Passo al secondo, from. È sempre così, eh? Non vi immaginate che ci sia. From. From significa quali tabelle. La tabella è tabella punti, che la chiamo P. Invece di ogni volta scrivere punti, scriverò ora solamente P. Virgola, e l'altro R piccolo lo chiamo R in modo tale che lo chiamerò sempre R ok? qua sotto metto una bella condizione where la condizione where nel senso, cos'è che, che deve succedere affinché si verifichi questa query deve succedere che st occorre una funzione spaziale st intersect con la S finale, si intersect, ST l'accetta, intersect, è un'intersezione, quindi è una verifica, ST intersect mi dice vero o falso, Ok, 1, 0. Deve fare l'intersezione tra che cosa? Tra le geometrie dei, delle due tabelle, quindi scrivo P, Geom, perché il campo dei punti, il campo geometrico dei punti si chiama Geom, stessa cosa per il reticolo, si chiama Geom, virgola r.geom e chiudo parentesi e questa è un'intersezione quindi la condizione è che queste due geometrie si devono intersecare appena si intersecano, cosa deve fare quindi nella tabella di output cosa, devo, cosa voglio vedere quello che voglio vedere lo devo scrivere su select su select voglio vedere tutti i punti tutte le caratteristiche dei, dei punti P della tabella punti quindi per prendere tutte le caratteristiche basta che scrivo p. Punto asterisco e mi prende tutto mi prende pk geometria ed ok questo faccio virgola voglio vedere dalla tabella reticolo voglio vedere solamente il pk questo mi basta non voglio vedere il pkr non voglio vedere altre cose quindi qua scrivo r.pkr Voglio vedere solamente questo, ok? E abbiamo finito, avviamola, zoom, ecco qua, istantaneamente, in, qua c'è scritto in quanti millisecondi, se non erro sono 392 millesimi di secondo, c'è cioè neanche un secondo c'è stato, e ha generato questo. Questa qua è una query, in questo caso è una query. Okay? Per farvi capire ora ancora la potenzialità, mettiamo caso che io volessi sapere ora per ogni rettangolo, per ogni rettangolo quanti punti vi ricadono, partendo da questa, da questa stessa. Guardate come com è semplice, questa qua non è che una tabella, quindi se questa qua la racchiudo tra parentesi, <coughs> scusatemi, la racchiudo tra parentesi, parentesi iniziale, parentesi finale, e questa qua la chiamo as T1 è un'altra tabella ok faccio invio e qua scrivo nuovamente select e voglio un raggruppamento e in questo raggruppamento voglio vedere per ogni PKR il numero di punti che vi ricadono quindi qua io voglio vedere T1 eh, T1 PKR PKR perché questa volta scusate sempre in minuscolo t1, pkr, t1, questa volta, qua scusatemi, punto, t1, perché è la tabella, punto, è il campo, t1 è tutta questa tabella, tutta questa select, poi voglio che mi faccia un conteggio, quindi count, molto semplice, asterisco, più da asterisco, è fatto questo qua, quindi voglio vedere questo, deve prendere i dati, quindi qua devo scrivere from, deve prendere i dati da questa tabella, e da questa tabella cosa deve fare? Deve fare un raggruppamento, quindi grow up by. mi deve raggruppare secondo questo, che è il tkpr, copio, v, cioè il pkr, non altro che l'identificativo del reticolo, ok? Poi se questo io lo avvio, avvio, quando c'è stato? Mezzo secondo, in mezzo secondo, ecco qua. Mi dice: questo è il T, il TK. Questo qua, se vogliamo per farlo più oh, comprensibile, qua scriviamo AS. Eh, possiamo scrivere identificativo reticolo, così. A posto di count, questo qua, as conteggio. Ok? Abbiamo di nuovo. Ecco qua, identificativo reticolo. Quindi qua mi dici che nel reticolo 1 ci sono 3 punti. Nel reticolo 2 7 punti. Andiamo a vedere se è vero. Andiamo a vedere se è vero. Allora, questo è il primo. No? 1, 2, 3. Ok? Il secondo, c'erano 7. 3 e 3, 6 e una 7. Mi sembra di una... Cioè, vi rendete conto della potenza di Spatialite? Comunque, noi ora cancelliamo tutto questo, perché non ci interessa, e ritorniamo alla nostra query. Questa qua, avviamola, e questa qua, è quella di prima. Ora questa qua, io voglio che mi diventi qua un'altra tabella, ma una tabella intesa come vista, come VIEV. Quindi gli devo aggiungere un piccolo comando qua sopra. Qua sopra devo scrivere, create, quindi create VIEV, diamo il nome della lista come la chiamiamo? Io solitamente metto una V davanti, piccola naturalmente, V, e V... come la chiamo questa? Punti, punti e, e reticolo, così, punti reticolo, e poi as. Vedete questa semplice scrittura qua mi crea ora la vista. Ok? Abbiamo. E ha creato la vista. Se io qua gli dico aggiorna, refresh, mi ha aggiornato la vista. Ora qua però bisogna stare attenti. Perché bisogna stare attenti? Perché... Come vedete qua, questa qua è una semplice tabella. Bisogna ora creare, o meglio, registrare la geometria. La dobbiamo registrare questa geometria. Per registrarla occorre, vediamo se già ce l'ho scritto qua, è un altro semplice script per inserire, Questo è, questa è teoria, eh, però la teoria bisogna saperla e io qua non ce l'ho non ce l'ho fatemi capire se ce l'ho poi la, la vado a recuperare eh, pe, pe, pe, pe, pe. tra tutte queste non ce l'ho un attimo blocco la vado a recuperare e poi ripartiamo allora ho recuperato lo script questo è uno script che non ricorderò mai a memoria è questo qua perché bisogna per registrare la geometria registrare la geometria cosa significa significa che dobbiamo inserire nei metadati e in particolare nella geometria column come vedete qua se andiamo su, su, su, su, su, su, su, su. tabella vedete qua la, vi, la non è registrata quindi dobbiamo registrarla per registrarla dobbiamo utilizzare questo infatti è mh, ho perso. e per insert into v avs via geometric column, scusate, non è qua, ma su v via column eh, qua. Via geometric column, se facciamo edit table, vedete vuota. Ora io con questo scriptino qua la aggiungo qua e poi siamo a eh, al posto. Allora, qua praticamente è eh, la prima stringa è solamente di descrizione. Di nuovo non l'ha cambiata. Allora, quindi qua gli stiamo dicendo inserisce né in questa tabella che è questa qua, eh, v, -name. v name noi l'abbiamo chiamata v.reticolo reticolo. Quindi qua dobbiamo scrivere semplicemente questa. V. Come ho scritto, punti reticolo. Eh, mi scrive maiuscola maiuscolo questa tastiera punti reti questo questa parte qua questa sto facendo in questo istante della registrazione, il cubuc di Luca eh, di Sandro Furieri non c'è descritto o meglio, c'è descritto ma non è descritto bene, cioè ci manca quest'ultima parte qua, l'uno il re il, eh, il, questa parte finale non c'è perché è un po' vecchiotto il cubo. Allora, qua abbiamo detto cosa ho scritto qua reticoli V punti reticolo e questo qua V punti reticolo, esatto. Poi qua la VV geometry, si chiama geom, quindi mettiamo geom. VV row e qua dobbiamo mettere il PKP. PKP Qua dobbiamo mettere F table name, cioè da quale tabella deriva la geometria? La tabella deriva da punti. Quindi, qua dobbiamo scrivere punti. punti: punti. E punti: qual è la geometria dei punti? Si chiama sempre geometria. E qua sono in lettura. Ok, basta fare aggiungi e lui l'ha aggiunto. Se facciamo un bel refresh, vedete qua è comparso il, il, il mondo. Qua. E quindi questo significa che la vista è stata registrata ed è come se fosse una vera e propria geometria. Ora andiamo a fare dei bellissimi giochi in QGIS. Qua è sempre qua, è bello registrato. Qua. Da qua vado a caricare, connetti, la vista. Vedete che qua la vista vi... Aggiungi. Ora, questi punti qua, vecchi, a me non mi interessano più per adesso. Li spengo. I punti sono questi. Vedete? Questi qua. Sono punti che li legge da questi punti qua. Da questa tabella li legge. Se io vado qua, vedete? Pk è questo qua. Bene. Ora, vi faccio vedere come... Eh, questo qua si aggiorna in automatico vedete qua, qua c'è il PKP l'ID e il PKR questi sono eh, mille punti ok? altra cosa che eh, vi faccio vedere in automatico ehm, anzi, eh, no, eh, vi faccio vedere oh, i punti sono mille, no? Eh, mille punti e qua il reticolo mille punti vedete ora io aggiungo un punto uno a casaccio non mi interessa quindi vado su punti questo qua e aggiungo un punto a casaccio mm, dove qua aggiungi nel reticolo 1 aggiungo uno vedete pk il pk ok e faccio ok e salvo siamo qua Ok? Aggiorno. Vedete è diventato blu. E come mai è diventato blu? Oh, eh, eh. E come mai? è la vista. Questo qua mostra. E eh, mostra. Mille. Vabbè qua eh, il problema è... che ehm, Vi faccio vedere la tabella perché qua QGIS non fa il refresh in automatico. Vedete qua mille uno. 1000 oh, 1000 e o oh, non so eh, il, il tecnico del, dell'89esimo, non so perché, eh, è più diciamo così, più attivo di tutti e ne registra 4 punti in più: uno è questo, ok, uno è questo, ok, un altro è questo, ok, e un altro è questo, ok, salvo e chiudo. Eh e sono diventati 1.500, questo qua il refresh, non funziona, lasciamo stare, se vado, ne ho aggiunti 4 qua, più o là sono 5, quindi dovrebbe essere 1.500, 1.500, vedete? Questa è la vista, vi sono qua dentro, oppure mettiamo caso che non so perché, questo non lo spiego, non so perché questo punto non è qua, ma lo dobbiamo spostare, ok? Sposta, questo punto qua lo devo spostare qua. Questo punto non è qua, ma è qua, cioè sempre all'interno di questo, giusto? Salvo e chiudo. Se accendo questo, faccio una giorna, vedete, questo è qua, questo è qua, questo. Oppure cosa potrebbe accadere. Questo punto non è detto che appartenga a questo, ma appartenga a quest'altro. Ok, ora per farvi vedere che questo cambio funziona, metto l'etichetta su questo, l'etichetta eh, sulla vista, sulla vista metto l'etichetta, mostra etichetta e l'etichetta metto io il pkr, ok? Vedete qua 88, 88. Ah, facciamo spostare un attimino più... Eh, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. scusate il video sta diventando lunghissimo ma a mio avviso è interessantissimo eccolo qua mm -hmm. 89 va bene fatemi cambiare però il mm, reticolo pkr ok questo qua lo facciamo eh. Facciamo rosso e oltre al rosso lo facciamo bello grosso, questo qua, vedete, questo è il numero del rettangolo, mentre questo 89 sono i punti, vedete, ora io magicamente sposto questo, un punto, mettiamo caso c'è stato un errore, e sposto questo punto qua, questo punto 77, e lo sposto. Non è più, non appartiene a questo rettangolo, ma al 76. Giusto? Quindi vado qua e lo sposto, lo metto qua dentro. Ok? Salva. Vedete, è diventato 76. E com'è sta cosa? Beh, Prendo questo, non era qua, ma era qua. Ok? Salva. 77. Come? Prima era 89. Vedete, questa è la dinamicità delle query. Dinamicità delle query. Ora, mi blocco perché altrimenti la cosa si allunga di parecchio. Ciao e spero di avervi convinto sull'abbandonare, se possibile, gli shapefile e passare a Spatialite. Passate a Spatialite. Ciao!